Ho avvistato la Serbian Dancing Lady mentre cercavamo il killer dell'infinito Per un qualche motivo che io non capisco Lei sembra essere collegata a questo mistero Ad un certo punto ho incontrato anche un uomo molto strano E pensavo che fosse il killer Ma non ne sono sicuro Come vedete sono con la gente della FIB Perché stiamo andando a cercare il killer dell'infinito Perché ancora non si è trovato su GTA. Io ho già messo il primo indizio perché dobbiamo andare a cercarlo Per chi non conoscesse il killer dell'infinito vi spiego adesso che cos'è. È un killer che viene ricercato da un sacco di tempo su GTA 5, ma che non è mai stato realmente trovato dalle autorità. Mi scusi signore, ma lei si mette davanti, io sono del, delle forze speciali dell'ordine governativo.com, quindi se ne vada via. E praticamente adesso mi apposto un attimo eh, Qua è successo un casino Io sono un tizio dell'FBI no, Non permettetevi C'è un cane che sta mangiando un cadavere Questo killer dell'infinito è molto inquietante raga Perché ha ucciso tipo otto persone Purtroppo E mh, devo capire dove caspita è il primo indizio Perché in effetti non so Qual è il primo indizio? Non me l'avevano detto in centrale Eccoli! Lo sapevo! Eccoli qua, vedete? Sono 8. Allora, se vedete, l'8 si può girare, no? E l'8, se, se lo giri e lo metti in verticale, è un infinito Cioè, si, si chiama proprio infinito Per questo che si chiama killer dell'infinito, no? Ed in effetti, circondando, cioè, cercando di capire meglio la zona Ma scusate un attimo, ma solo a me sembra strano che ci siano dei cadaveri per terra perché c'è l'ambulanza i cadaveri? Cos'è successo, scusatemi Ma è stato qualcuno... No, aspettate un attimo Qua c'è qualcosa di strano Proprio nei pressi del killer dell'infinito Nelle vicinanze do dove c'è il primo mistero del killer dell'infinito Questo in effetti è davvero strano Ok, ok Allora, raga, mi sa che forse si è attivato un evento su GTA Andiamo però al prossimo indizio Perché non ci dobbiamo proprio perdere tempo Allora, io ho segnato un altro posto Ma quello è il, il terzo indizio Adesso devo andare al secondo indizio Che in realtà è qua vicino Vediamo se lo trovo Perché poi è detto anche Cioè non è detto che lo trovi no? Allora esco e andiamo a capire Dove sta questo indizio qua Perché dove vedete gli otto Tecnicamente ci sono C'è stato probabilmente il killer dell'infinito Che si chiama anche Abrams Qualcosa del genere mm, Però Non lo sto Non sto trovando il posto Eh, Raga aspettate un attimo Ma qui c'è di nuovo un altro cadavere ma allora vedete che è strano? Allora vedete che non, forse non è una coincidenza Vediamo se al 3 si trovano altri cadaveri Vediamo se magari è qua tipo dove c'è scritto l'otto, Vediamo Perché non, non so bene dove si trova il prossimo indizio Cioè il secondo indizio Raga, tecnicamente dovrebbe essere qua nei paraggi della... Oh mio Dio! Scappa! No, no, no, no, no, no, no, no, no, no Quella, raga, per chi non l'avesse capito è... Nello scorso video di GTA V avevamo avvistato la Serbian Dancing Lady in una casa E tecnicamente Si dice che sia la Serbian Dancing Lady Ed in effetti sta probabilmente in questo server Di GTA V È lei raga Ma che caspita ci fa qui? Cosa c'entra col killer dell'infinito? Ma non è che è stata lei Ad uccidere i cadaveri ora che ci penso Scusami Oh mio dio È lei! Vedete è lei che sta uccidendo le persone Ecco perché stanno arrivando le ambulanze raga ma non sto capendo perché se vedete Lo spiego per chi non ha visto lo scorso episodio Se vedete ha tipo dei de segni al collo È uscito da un obitorio Quindi da un ospedale, da una stanza di ospedale Che dove si rinchiudono i morti Ecco Ok vi sto facendo vedere un po' tutti gli indizi Però raga questa cosa della Dancing Lady mi ha un po' sconvolto Andiamo al prossimo indizio E a quanto ho capito la Dancing Lady è sulle nostre tracce Credo Anche se però mi sembra strano scusate No no no aspettate un attimo Io ho un'idea che è abbastanza logica Scusami Pensateci un attimo La Dancing Lady sta uccidendo Vicino agli indizi del killer dell'infinito Delle persone sul, sul gioco ovviamente Questo secondo me la collega E questo è un ragionamento da detective come sono io La collega direttamente al killer dell'infinito Perché se no l'avrebbe fatto da, da, Diciamo ovunque nella mappa no? Se ci pensate L'avrebbe fatto da qualche altra parte nella mappa Perché proprio vicino agli indizi del killer dell'infinito? Questa è una cosa da non sottovalutare Però aspettate, avevo perso il, il punto Devo ritornare qua, ok è qua il prossimo indizio mi pare E tecnicamente, vediamo se capisco dov'è Perché è un po' strano Tecnicamente è qui, è qui Perché riconosco il divano Ci avevo fatto anche uno short um, Allora Qua c'è una lettera Che dice um, Killer sospettato Mary Abrams Che è il nome del killer dell'infinito che, che è morto in prigione Questo qua quindi raga è morto proprio in prigione E infatti il prossimo indizio dove Dobbiamo andare a vedere È proprio in prigione Ha confessato di avere una strana ossessione Per il numero 8 C'è scritto E quindi è probabilmente proprio eh, collegato al killer dell'infinito Quindi forse non c'è la prova definitiva Magari che sia se... No probabilmente sì perché se era in prigione Palese eh, eh, Insomma è stato lui Oh mio dio di nuovo la Serbia Dancing Lady No raga, ma io non capisco questa qua che cosa vai Aspetta, appostiamoci qua, vediamo che cosa vuole no, Tecnicamente eh, non, non dovrebbe... Allora, non so se mi ha visto, probabilmente sì Perché è, è lei, però comunque devo capire bene che casca che voglia Vedete, sta entrando nella casa del killer dell'infinito È collegata al killer dell'infinito Ma non capisco in che modo Cosa c'entra la Serbian Dancing Lady con il killer dell'infinito di GTA V? Non, non ha un vero e proprio collegamento Apparentemente Allora io direi di andare alla prigione E io so già anche Tipo dove più o meno um, Sta uh, localizzato una prigione Che dovrebbe essere fra il 9A e il, il blocco 9A e il blocco 9B E tipo sono dei blocchi della prigione Diciamo de dei posti della prigione Eccola qui purtroppo la Serbian Dancing Lady Raga e ha ucciso già tutti quanti E volevo farvi vedere Questo indizio qua Guardate quante persone ha ucciso e' di nuovo vicino a, a, al segreto All'indizio del killer dell'infinito C'è scritto Dove l'acqua incontra la terra e il fuoco Una volta vomitato Lì l'infinito 8 rimarrà fino al, al mio ritorno Almeno questa è la traduzione che ho trovato C'è la Dancing Lady che sta Ah no sembrava stessa dalla mia parte Invece non sta dalla mia parte Io però qua ho una super arma Adesso andiamo al prossimo indizio eh, eh, Ragazzi sono qui Ed è notte come potete vedere Di nuovo e peraltro, è, la notte è la più azzeccata. Ora allora, vediamo un attimo perché non so esattamente dove. cioè, io ho messo il puntino esatto dove mi dicevano in acqua. Però non è detto che troviamo il cadavere, perché sì, adesso andremo a vedere uno dei, dei tanti cadaveri, degli otto cadaveri in realtà, che ci sono in questo arcipelago um, di isole. Quindi vediamo se, cioè, nel senso, tante isole insieme, no? Tante isolette piccole, piccole, carine. Um, però non è carino il fatto che ci siano dei cadaveri sotto l'acqua Infatti adesso andremo a vederli Allora raga come vedete io ho il kraken E qui cioè tipo il sottomarino E tecnicamente dovrebbe essere tipo proprio qui il cadavere <ride> Vallo a trovare però perché adesso fra tutta questa um, cosa Tutte queste cose che ci sono qui è, è difficile da trovare in effetti Ok con CTR cioè con un tasto si scende Vediamo un attimo se si trova qui Come vedete qui c'è un cadavere che in realtà non so se si vede bene Come vedete è un parolone perché non si vede Quindi vediamo un attimo se riusciamo ad avvicinarci Che schifo Vedete questo è proprio un cadavere raga Purtroppo è così E purtroppo il killer dell'infinito ha fatto questo e ha buttato i cadaveri in acqua È un completo pazzo Adesso vai a salire se, se, se ce la facciamo Olè Ok ce l'abbiamo fatta per fortuna Ehm, um, chi saresti tu esattamente, signore. Signore, dovrebbe andarsene lontano. Io sono un agente. Signore, ma che cosa sta facendo? Perché ha un'ascia in mano? Signore, se ne vada via lontano? Signore, no, no, no, no. Ehi, ehi ehi, ehi, Ehi, ehi, ehi, che, che fa? Se ne vada, io ho una super arma adesso, ok? Ma raga, ma scusate, ma che caspita è sto tizio? Potrebbe forse essere il killer dell'infinito? No, forse non, non ha senso, raga, No, è impossibile, non, non è lui, non è il killer dell'infinito per, Anche perché poi la Dancing Lady se n'è andata E il killer dell'infinito potrebbe essere... Possiamo dire che è lui, non, non credo, non, non lo so, mi sembra strano Aveva un'ascia in mano, il che mi, mi sembra molto strano E ha ovviamente paura della mia superarma, ovviamente Beh, come vedete non c'è più lui, ok, bene uh, Allora direi di andarcene, di ritornare a riva e eh, qua sarà un'impresa Potremmo forse aver fatto un passo in più per capire dove si trova il killer dell'infinito dopo tutto questo tempo di ricerca La FIB, l'agenzia governativa di Los Santos l'ha trovato Non lo so, è strano, scrivetemi se volete vedere altri misteri di questo tipo e se volete che indaghiamo meglio Per capire se è davvero lui il killer dell'infinito Se è davvero lui abbiamo fatto davvero una cosa epocale, incredibile, storica Ci vediamo al prossimo mistero